Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a realizzare un video completamente assieme, proprio dall'inizio alla fine e quindi andiamo prima a realizzare il progettino, andiamo a recuperare i materiali e ci mettiamo all'opera. dunque quello che volevo fare oggi vediamo se riesco a disegnarlo al contrario è un calendario di quelli perpetui utilizzando non so se vi ricordate le sagomine di legno che vi ho mostrato nell'ultimo video quindi l'idea era di fare la parte davanti con il calendario perpetuo con una base che lo aiuterà a stare in piedi poi ovviamente la parte in cui andremo ad attaccare i vari cartellini nella parte sopra invece pensavo di aggiungere come eh, decorazione appunto quelle sagome di legno che vi ho mostrato nell'ultimo video e infine dietro quindi nella parte dietro del calendario volevo aggiungerci dei vasetti di legno tre vasetti di legno per la precisione attaccati mamma mia il mio disegno oggi è pazzesco vabbè l'importante è che capiate dovete tenere in ordine i cartellini dei mesi e dei giorni oppure semplicemente per riporre dei, delle penne e dei foglietti di carta per averli a portata di mano. Penso che come idea potrebbe essere carina, fatemi sapere se vi va uh, l'idea insomma di vedere il progetto iniziale e poi quello finale insomma come stiamo facendo oggi anche nei prossimi video oppure se come facevo prima vi andava bene fatemi anche sapere se vorreste vedere un riassunto di uno o due minuti in cui andiamo, vado a realizzare uh, il progetto in modo molto veloce ovviamente quello finito quindi continuando con il progetto per fare la base e il sostegno insomma per i tag pensavo di utilizzare i miei legnetti accendi di fuoco, questi qua era da un sacco che non li utilizzavo più, ma se mi seguite da tanto li avete già visti perché sono il top veramente. Si possono utilizzare in mille modi diversi e sono... Pezzettini di legno che hanno due misure, quindi quella più corta e quella un po' più lunga, ma iniziamo. Dunque, per decorare eh, questo calendario, l'idea è partita da questi eh, set di decorazioni in legno che ho trovato su BibiCraft. BibiCraft è un sito dove vendono un sacco di materiali per il fai da te fai da te un po' di tutti i tipi questa volta se andate a vedere il video eh, in cui ho preso gli ultimi materiali eh, questa volta ho preso tutte cose in legno ma ovviamente nel sito ci sono un sacco di altri materiali soprattutto dedicato eh, al, alla creazione di gioielli in quello eh, sono super fornitissimi ma ovviamente ci sono anche altri tipi di materiali come per esempio questi di legno oppure materiali per il ricamo, materiali per lo scrapbook e un sacco di, di cose insomma dateci un'occhiata perché eh, ci sono davvero un sacco di materiali e sicuramente li trovate eh, qualcosa di utile in più se volete ho anche un codice sconto che vi lascio qui ed è Serena 10 e vi lascio anche tutte le informazioni giù nell'info box in più trovate anche il link di queste sagome di legno e sì all'interno di questo set ho trovato tre set differenti questo che è formato da una coppia di abeti con una renna, un cervo ed un altro abete singolo e in più la base dove andarli ad attaccare un altro set molto simile a quello precedente in cui c'è un abete e una renna, un cervo, non so davvero che animale è. E un ultimo set e ha anche questo due abeti singoli di due grandezze differenti, la base dove incollarli e poi un babbo natale molto molto carino le sagome basta inserirle all'interno dei fori che sono già presenti nella base ecco qua Ecco, questo qui volevo andare a decorare appunto la parte superiore del calendario e tenendolo così o magari aggiungendoci un po' di bianco è in uno stile molto neutro, molto nordico che secondo me Uh, va bene un po' tutto l'anno in alternativa un set di pini andrà benissimo e sì questo set lo trovate sul sito di bbcraft vi lascio il link giù nell'info box anche il codice sconto con tutte le informazioni che vi possono tornare utili e adesso provo utilizzando i legnetti accendi fuoco a realizzare la base per il il calendario e quindi ho pensato di utilizzare questi per realizzare il display ovviamente dopo andrò a incollare tutto con la colla a caldo ok direi che come grandezza ci siamo e utilizzerei questo sia da un lato che dall'altro per creare appunto la base di il supporto ok credo che così non sia male quindi andrò ad incollare tutto quello che vedete ora tolgo i piedini con la pinza, in modo da rendere tutta la superficie piana e riuscirlo ad incollare meglio. Ok, direi che siamo a buon punto, il display non mi dispiace, adesso è arrivato il momento di realizzare i tag. Allora alla fine ho deciso di realizzare i tag con questo cartoncino che è piuttosto resistente per facilitarmi e velocizzare il progetto, ho visto che questo cartoncino ha più o meno la larghezza del mio display quindi io andrò a tagliarlo a metà e in questo cartoncino più lungo andrò a a scrivere i mesi dell'anno mentre il secondo cartoncino lo andrò a tagliare in tre uh, in modo verticale e questo lo andrò a utilizzare per scrivere i numeri dei giorni e mi segno i punti dove andare a tagliare. A questo punto sarebbe utile un cutter per dare la forma al tag e quindi modificargli gli angoli, ma io lo utilizzerò così anche perché il cutter non ce l'ho. Con una bucatrice vado a creare i buchi. Cartellini bucati. Ok. Quindi abbiamo impostato tutto il progetto adesso non ci resta che decorare tutto però per il momento è tardi quindi io faccio una pausa, noi ci vediamo domani rieccomi, buongiorno di nuovo per me è il secondo giorno di lavoro non perché il progetto sia complicato ma perché come sapete ho i tempi molto distretti sono andata avanti un pochino con il progetto eravamo rimasti che avevamo realizzato la base il display e poi attaccato le decorazioni in più avevamo realizzato già anche i cartellini questi sono quelli orizzontali mentre questi sono quelli verticali io nel frattempo sono andata avanti ancora un pochino ho realizzato questa sorta di griglia semplicemente attaccando tre uh, legnetti più corti in verticale e uh, tre legnetti più lunghi in orizzontale in modo da creare appunto questa Ta -da! ma questo sarà un altro video allora stavo dicendo che mi servirà uh, per attaccarlo sul retro proprio come vi dicevo dal progetto iniziale quello che ci manca da realizzare adesso praticamente è finire i cartellini quindi decorarli colorarli incollare questo al resto del progetto ed infine attaccare i chiodini devo attaccare questo in questo modo la colla la posiziono qua su questi tre legnetti e poi orizzontalmente in questa sezione qui il tutto molto veloce perché questa colla ha una velocità assurda nell'asciugarsi Vorrei realizzare lo sfondo di questi cartellini in modo molto molto chiaro e molto delicato, il più possibile direi. Non mi resta che segnare tutti i numeri sui cartoncini verticali. O sto utilizzando queste due strisce per avere una linea guida sul dove disegnare il numero in modo che siano tutti più o meno allineati dunque 0 1 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, dovrebbero essere tutti. Dunque ho finito di decorare, colorare e scrivere tutti i cartellini, abbiamo quasi finito, l'ultimo passaggio è quello di rendere il tutto un po' più resistente. Se avete la plastificatrice avete risolto il problema perché andate a plastificare tutti i cartellini, se non ce l'avete come me si rimane con il vecchio metodo e si va a rivestire tutti i cartoncini con dello scotch trasparente sia da un lato che dall'altro ecco fatto cartellino finito io vado a realizzare anche tutti gli altri non mi resta che piantare i chiodini io ho scelto questi qua con la testa piatta in modo da riuscire a tenere i cartellini senza farli cadere devo prima però prendere i punti quindi posiziono nel display i miei cartellini ne dispongo tre verticali nella parte inferiore e uno orizzontale nella parte superiore mi segno i punti e adesso vado a piantare i chiodini nei punti che ho disegnato Bene, il progetto è finito. Ho attaccato anche tutti i chiodini. Questo è davanti, questa è la parte dietro. E adesso vi mostro un po' quello che avevo in testa. Allora, il progetto iniziale dice di attaccare sopra. Il mese e sotto il giorno rimarrebbe questo spazietto vuoto. Eventualmente si può utilizzare come blocco note o con delle frasi motivazionali o con uh, le date importanti del mese in corso. Oppure ho pensato anche di utilizzare la parte superiore invece che con il mese utilizzarlo per l'anno e utilizzare l'ultima casellina che rimane per la parte inferiore eh, per il mese oppure ancora utilizzare la parte superiore anche per esempio per personalizzarlo che ne so con la, sta con la stagione in corso o ancora con delle frasi motivazionali. E quindi questo è per quanto riguarda la parte davanti. Per la parte dietro l'ho pensato in diversi modi. Il primo può essere quello di tenere in ordine tutti i cartellini che non uso, anche se in realtà si possono mettere anche uno sopra l'altro nel display frontale perché ci stanno tutti oppure utilizzarlo anche come portapenne e come eh, foglietti per gli appunti sull'altro lato il calendario dall'altro lato insomma questo è il risultato finale io ne sono molto molto felice è venuto esattamente come pensavo se non forse anche meglio vi ricordo che le decorazioni in legno le ho trovate nel sito di bbcraft e come sempre vi ricordo che ci sono i link giù nell'info box insieme al codice sconto dedicato niente con questo è tutto io finisco di parlare adesso tocca a voi ricordatevi di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto il video se vi è piaciuto il progetto se vi piacciono uh, le idee o anche semplicemente per sostenermi vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che pubblico un video se volete parlare con me se avete bisogno di aiuto consigli idee o se volete consigliarmi qualcosa per migliorare il progetto scrivetemi sotto nei commenti e niente con questo è tutto io vi saluto noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao